sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale eh, con il, per il progetto di oggi utilizzerò questo kit di carte che mi è stato chiesto di creare per san valentino e che ho realizzato con molto piacere e, e che vi anticipo che comunque non è un kit ehm, che si può utilizzare solo ed esclusivamente a san valentino infatti ho voluto fare una cosa appunto che si potesse utilizzare magari per dei progetti un pochino più Bah, se vogliamo dire usare questo termine sdolcinati ma non necessariamente per San Valentino infatti il, il, il lavoro che farò oggi eh, per esempio si può tranquillamente eh, utilizzare per un, per un altro momento e non, e non per San Valentino comunque vi faccio vedere velocissimamente il kit che trovate nel mio negozio online e nella descrizione del video trovate il link al negozio ho stampato già tutti i fogli fronte e retro perché così insomma quando utilizzerò le carte sono già tutte stampate fronte retro quindi abbiamo questa carta con delle rose e poi ci sono questi disegni bianchi sul grigio tonalità il grigio e un rosso molto molto delicato qui abbiamo una carta con la scritta love le tonalità sono tutte del grigio del rosso del bianco e del nero vedete qua abbiamo il cuore con di nuovo una rosa Questa è una carta semplicemente con dei cuoricini rossi sul grigio, questo è uno sfondo con dei cuoricini grigi sullo sfondo rosso, un po' tutto, tutto così, eh, non mi viene il termine, passatemelo. <ride> ehm, poi ho fatto una carta così con delle righe, con la scritta LOVE. Queste magari sono, sono per San Valentino, sono gli ideali, perché vedete i classici cuori rossi con le scritte LAV, va bene, però non sono tutte così. Allora, in questo caso cosa ho fatto? Ho fatto una carta, due carte anzi, vi faccio vedere. Adesso poi vi farò vedere durante il video come le utilizzo. Però in realtà queste sono due carte che si potrebbero utilizzare anche solo per la copertina, vedete, di un... Di un, di un libricino o comunque in un altro modo ma in realtà queste sono delle buste sono delle buste a forma di cuore e io cosa ho fatto? Per, eh, ho utilizzato questo decoro che c'è in tutte e due le buste vedete questo decoro qua che fa da anche da segno per andare a fare la piega sulla mia carta ma poi ve lo farò vedere realizzandolo quindi ho, ho realizzato carta e nello stesso tempo questa può tranquillamente diventare una busta idem questa versione con il cuore rosso poi ho questa carta nera e grigia fatta così molto versatile questo è il retro che io ho stampato perché poi sapendo capi sap, cioè il bello delle carte digitali è che voi potete stampare in fronte retro come volete io adesso li ho stampati in questo modo ma non ma non necessariamente eh, dovete stamparli con questo ordine. Questo ha dei fiocchettini piccolini, molto carini, e dall'altro lato ho fatto la pagina semplice grigia con questi decori bianchi. E poi ci sono le c'è la carta dove ho messo le quattro le quattro versioni decorate non ce ne sono due quindi con tutte le versioni che io stampo sempre perché intanto si possono utilizzare da sole come tipo per fare delle tag piuttosto che delle tasche sono già più piccoli i disegnini sono più piccoli e eh, nello stesso tempo si possono poi ritagliare i disegni per avere un formato diverso da attaccare sugli album sui junk sulle card su quello che realizzate e infine ho fatto anche questi due fogli che sono due fogli da lettera, infatti mentre questo, sempre kit digitali che potete stampare come volete, mentre questi fogli li ho stampati su della carta da 200 grammi, questi li ho stampati su della semplice carta fotocopiatrice perché appunto volevo realizzare solo semplicemente delle lettere e ho fatto la versione con la rosa che ho messo più piccola e più grande e la versione con il cuore. Per avere una eh, letterina decorata con le righe che viene, che viene carina da inserire nelle mie buste. Fatto vedere il kit, passiamo subito con il procedimento per realizzare il progetto di oggi. Allora, per il progetto di oggi io ho deciso di utilizzare questo foglio che ho stampato in questo modo con i fiocchetti all'interno e eh, eh, dall'altra parte il disegno grigio con... Con i decorini bianchi proprio perché come vi dicevo volevo fare un qualcosa che eh, non fosse prettamente dedicato al san valentino allora eh, come prima cosa tagliamo il mio foglio a eh, come con le dimensioni esterne di 19,5 x 25,5 allora come prima cosa taglio qui a 25,5 ma questo perché? Perché questa carta, sapete che a me non piace sprecare nulla, eh, la utilizzerò per, eh, cioè mi serve per, per creare un, una parte del progetto. E quindi tagliando prima da questa parte la utilizzerò tutta. Quindi abbiamo detto 25,5 per 19,5. Così. Ora vado a fare dei pieghi sul, sul mio cartoncino allora facciamo il primo piego a 5 centimetri in questo modo il secondo piego a 6 centimetri Il terzo piego a 15 centimetri e mezzo e il quarto piego a 16 centimetri e mezzo. Vado a piegare, a fare tutti i pieghi, li schiaccio bene in questo modo. Così. e anche dall'altra parte adesso vi faccio vedere per quale motivo io ho deciso di fare queste dimensioni ma chiaramente queste dimensioni si possono tranquillamente modificare questo perché perché io ho deciso di inserire all'interno della mia card con regalino questa stecca di cioccolato che e quindi ho lasciato un centimetro di, ehm, di spessore per poterla contenere e ho fatto l'altezza della dimensione giusta chiaramente se voi utilizzate qualcos'altro potete tranquillamente potete tranquillamente cambiare le dimensioni vedete però quale deve essere l'effetto finale cioè questo ok Allora, perché ho tenuto il mio pezzettino qui di carta? Vi faccio vedere subito. Perché praticamente io voglio creare le alette, così non sarebbe bello, voglio creare delle alette per coprire e per contenere il tutto. Quindi ho bisogno di questa carta per creare le mie alette. Allora, l'altezza all della mia del mio cartoncino la teniamo tutta che è circa 4 centimetri e mezzo va bene e adesso vado a calcolare l'interno così della mia scatolina diciamo no della mia card scatolina che è state che misura un po bene quasi 9 e mezzo quindi noi lo facciamo leggermente più piccolo e tagliamo due pezzettini da 9 quindi Così vedete che abbiamo proprio utilizzato a pieno il nostro foglio, e non abbiamo sprecato nulla. Ok, di questi due pezzettini cosa vado a fare? Vado a, nella parte, faccio vedere bene così, tengo un centimetro qui sul lato corto che sarà quello che mi permetterà di incollarla alla mia card e poi tengo ancora un centimetro, faccio un altro piego a un altro centimetro perché, ora vi faccio vedere perché è più semplice farvelo vedere che non spiegarvelo a parole quindi pieghiamo, primo piego un centimetro, secondo piego due centimetri questo perché? perché ho bisogno del primo piego da un centimetro da andare a incollare qui sul mio, sulla mia card e poi ho bisogno di creare anche in questo caso il mio, lo spessore per la mia scatola di, eh, di cioccolata così come l'ho creata su tutti i lati. Quindi vado a fare su tutti e due i pezzettini di carta i pieghi a uno e a due allora un centimetro e due centimetri così ok pieghiamo di nuovo L ho fatto storto aspettate perché per farlo per, per non mettere le mani mentre lo facevo ho fatto un po' storto e non va bene, ok. Così abbiamo recuperato quindi un centimetro e a due centimetri. Così, ok. Allora adesso voglio con la mia fustella scelgo il mio lato preferito. Sono bellissimi tutti e due ma ognuno a me piace di più questo quindi con questo motivo qui vado a lavorare gli angoli sia delle due alette in questo modo che di tutto il mio di tutta la mia card diciamo così quindi faccio tutti e quattro gli spigoli ok ora vado ad incollare i due i due particolari allora, i due particolari li, piego, li, li incollo così dall'esterno in modo che quando è poi chiuso rimane un lavoro finito. Per cui facciamo così, andiamo a mettere la colla qui sul primo centimetro di piego, ok? E adesso vado ad incollare al centro sulla mia card centriamo è quasi preciso perché vi ricordo che era ho fatto 9 cm a fronte di un 9 e mezzo di di larghezza quindi la centriamo in questo modo pieghiamo in modo da da andare ad incollare perfettamente quindi la piegate così abbiamo esattamente così a filo e idem facciamo dall'altro lato quindi vado a mettere la mia colla sul bordino da un centimetro inserisco qui al centro piego subito così ho anche mi viene anche più facile Vedere quale sia la centratura, così e vado ad incollare a questo punto. Inseriamo il nostro cioccolato, si sì, l'ho inserito al contrario perché in realtà io la carta la voglio fare così. E vedete, che abbiamo un lavoro fatto bene perché abbiamo la nostra la nostra chiusura sui bordi ora per chiudere la mia card intanto facciamo facciamo subito una cosa voglio decorare la parte esterna ecco facciamolo subito così la parte esterna che è quella eh, dove vedete ho incollato sul di fuori eh, il mio pezzettino di carta non voglio lasciarla così che non starebbe neanche male insomma però la voglio ancora decorare e quindi cosa faccio vado a prendere semplicemente il mio nastro che mi avete visto utilizzare tantissime volte nastro con il biadesivo e vado direttamente ad incollare questo sul sulla parte che ho, che ho incollato per diciamo, eliminare questo piccolo particolare di sovrapposizione che si vede, che non, è, che non è bellissimo, Diciamo, quindi io lo vado a coprire in questo modo, anche perché voglio farvi vedere che nonostante, adesso vado intanto ad incollare, perché queste carte sono fatte con dei colori diciamo più freddi no perché come base non ho usato lavorio come faccio di solito perché a me piace tantissimo così con l'effetto un po vintage ma ho utilizzato il grigio il bianco quindi sono dei colori un pochino però voglio utilizzare questo tipo di pizzo che comunque è avorio per farvi vedere che ehm, sta benissimo lo stesso anche se è un pochino più caldo perché è una tonalità di colore molto molto versatile nel link dei prodotti nella descrizione del video trovate trovate questo pizzo con questo adesivo che è comodissimo da utilizzare vedete che anche se è avorio rimane molto molto fine quindi si può utilizzare tranquillamente ora passiamo alla chiusura della nostra scatolina allora, per fare ciò, vi faccio vedere come ritagliare la mia busta a forma di cuore. Perché io vorrò utilizzare la busta per fare la chiusura. Quindi, allora, organizziamoci un attimino: faccio così, ok, per avere giusto una una base più, più resistente sotto allora come vi dicevo io ho utilizzato cioè ho disegnato questo, questa decorazione questo particolare che è sì un disegnino ma in realtà è quello che mi permette di segnare dove fare i pieghi per poi realizzare la mia busta ho voluto fare in questo modo qui quindi io vado a mettere il mio righello di metallo in questo modo e vado a segnare il piego sia da una parte che dall'altra. sia da una parte che dall'altra e ora vado a tagliare il mio grande cuore Una volta ritagliato abbiamo già i pieghi della nostra busta che sono questi. Vado a piegare la mia busta fino a quando qui non arrivo semplicemente a filo Ho proprio il riferimento sui tagli sui pieghi che ho fatto prima quindi vado a schiacciare bene così e adesso vado a chiudere la mia bustina come vedete è una cosa semplicissima in questo modo schiaccio bene e la mia bustina a forma di cuore è già bella che finita ora in questo caso voi potete decidere di chiuderla, incollarla sui bordi oppure di lasciarla anche così e così rimarrà un cuore come, come preferite Ora io praticamente voglio, mettiamo dentro la mia stecchettina così mi dà il supporto giusto per, per, tenere, per chiudere il tutto, voglio praticamente andare ad incollare in questo modo la mia busta che farà da chiusura quindi considerando che la metterò a metà così cosa vado vado a inserire un po di colla solo su metà della busta quindi in questo modo qui vado a mettere la mia colla tenendo più o meno la larghezza di cui so che ho bisogno vado ad incollare centrandola così quindi schiacciamo bene controlliamo che sia dritta sì ora io ho deciso di tenerla bloccata quindi vado a mettere anche un po' di colla qui dalle due parti in questo modo quindi chiudo e incollo perché preferisco che rimanga che rimanga chiusa ma come vi ho detto ognuno può decidere di di fare come preferisce quindi a questo punto cosa devo fare mi devo occupare un attimino dell'interno del della mia della mia apertura perché non voglio che rimanga così e quindi cosa vado a fare vado a intanto a chiudere la colla perché altrimenti mi si secca che è importantissimo ok allora vado a Calcolare quanto ho di spazio in questo punto quindi questa è 15 diciamo e poi la terrei 3,5 x 3,5 7 allora 15 x 7 vado a ritagliare un rettangolino eh, di ehm, 15 x 7 per lavorare questa parte interna prendiamo la nostra taglierina Allora, 15x7 direi che posso utilizzare tranquillamente, è un po' più corto, sì, però potrei anche farlo, allora. utilizzerò uno di questi rettangoli, perché sono più o meno delle dimensioni giuste, e vado a, eh, vado a prendere, vediamo un po', voglio cambiarla perché non voglio utilizzare quella dei ehm, quella dei, dei, dei fiocchettini che c'erano prima direi che posso utilizzare questo rettangolo quindi vado praticamente a un attimino a tagliarlo così faccio in frettissima e ce l'ho già disponibile così perché nella lunghezza lo utilizzo tutto in questo modo Ok, e poi vado a tagliare i miei 7 cm che avevo detto così, e vado ad incollarlo in questo modo qui. Per, per coprire diciamo questo, questo particolare, per cui prendo la mia colla volendo è bello anche questo guardate eh. vedete che alla fine ho stampato i <ride> ho stampato diciamo come i quattro fogli quattro fogli ho stampati a caso ho tagliato questo però questi sono le modifiche in corso d'opera direi che volentieri utilizzo questo come come lato ho cambiato idea, eccoci <ride> immagino che capiti anche a voi quando fate i lavori mentre state facendo le cose di, di accorgervi che forse se fate dei cambiamenti viene meglio anche perché vi dico questo quando non avevo preparato chiaramente tutte le carte ho detto lo faccio al momento per cui ci sta si sì, mi piace di più quindi metto questo, ok, incollo bene facciamo così, perché comunque in questa, tanto in, adesso vedrete, voglio ancora coprirlo un attimino questo in, in un altro modo, però lo facciamo dopo ora ci occupiamo di, eh, del bigliettino da inserire nel, nella mia bustina Allora, misuriamo la larghezza, che è un sette e mezzo, e l'altezza, che è un quattordici e mezzo. Quindi facciamo un quattordici e mezzo per sette, diciamo una, eh, la fine della, della lettera da inserire, del biglietto da inserire all'interno della busta. Quindi ho detto per evitare di sbagliare, 14 per 7, Sì, perfetto. Allora, prendo il mio foglio questo che ho deciso di utilizzare tiro via una piccola parte qui sotto di bianco e quindi facciamo un 14x7 vuol dire che facciamo un allora tagliamo a 14 il nostro foglio intanto così ok e poi lo tagliamo ancora 77 7, 14 lo tagliamo in questo modo qua allora no facciamo così voglio togliere un pelino qui di bianco sul bordo ancora queste chiaramente sono tutte cose molto molto soggettive eh? io voglio farlo così ok e tengo un 14 così Ora, io avevo stampato fronte retro, vedete, fronte retro il mio, il mio foglio. Questo è un foglio veramente sottile, quelli che si utilizzano per, per fare le fotocopie. Quindi l'ho stampato fronte retro già in previsione di fare questo lavoro. Così, quindi lo vado a chiudere con la mia fustella vado a tagliare gli angoli, fustellare gli angoli, fustello anche da questa parte così viene più carino, così, qui se vogliamo lo possiamo decorare per esempio ritagliando una di queste rose che mi sono rimaste eh, dal, dal foglio della, della busta quindi vado a ritagliare tra l'altro io quando disegno i kit cerco anche di, eh, di fare un po' attenzione ai particolari che inserisco da ritagliare perché a volte ci sono dei particolari da ritagliare che sono talmente difficili e particolarizzati che passa un po' la voglia, invece cerco sempre di fare delle cose che eh, rimangano piuttosto semplici, eh, in modo appunto da, da poterle ritagliare velocemente. Quindi guardate che carina, gliela andiamo a inserire qui al centro. Aspettate però che devo aprire un attimo per capire se ci siamo perché è un attimo che lo incollo dalla parte sbagliata sapete che ogni tanto in qualche video mi è capitato di poi me ne sono accorta addirittura mentre facevo le foto eh, di, aver, di aver incollato dalla parte sbagliata magari in particolare però bisogna fare un pochino attenzione quando si fanno queste cose eccoci qua, guarda che bello Ok, e adesso non devo fare nient'altro che andare ad inserire nella mia bustina il mio bigliettino così e fatto ciò potremmo anche qua andare ad incollare un altro particolare ma adesso non, non lo faccio solo per questioni di tempo però per esempio si potrebbe ritagliare eccola qua semplicemente no lo voglio fare perché Scusate, eh, ma voglio farvi vedere una cosa perché secondo me viene talmente carino che lo faccio. Quindi abbiate pazienza, la ritaglio solo ancora un secondo, però questa volta tanto faccio in fretta perché voglio andare a ritagliare soltanto il bocciolo, così. No, perché adesso che l'ho visto mi è venuto un po', mi è venuto subito in mente, visto che è una cosa veloce, preferisco farla così, la faccio vedere. Ok, ho ritagliato solo il bocciolino. Che voglio andare ad incollare qui quindi era una cosa veramente veloce veloce ma mi piace e quindi l'abbiamo fatta ok Oops. vedete che rimane, rimane decisamente più carino e ora come sapete a me lasciare le buste che, eh, che, non, che si aprono eh, non mi piace e quindi con il mio solito sistema beh, questo è il mio contenitorino che, che ho fatto con le carte natalizie ma che potete anche fare con, con delle altre carte che è comodissimo perché vedete io l'ho utilizzato in questo modo per inserire dei piccoli particolari quindi prenderò uno dei miei Fermabuste che sono i, ehm, i particolari in metallo per rinforzare gli angoli anche degli album, ma io lo utilizzo per fermare così le mie buste. Quindi colla mettiamo questa colla che è più tenace qui sul bordino e andiamo ad incollare così okay, togliamo la colla in più e adesso diamogli un attimino il tempo di incollarsi per cui allora mentre questo si incolla vi faccio vedere il retro non, si dov non dovrebbe più cadere guardate che carino che comunque è rimasto rifinito E adesso per completare ah no, no no no mi stavo dimenticando una cosa allora vi avevo detto che l'interno non era ancora finito perché allora chiudiamo tanto dovrebbe già tenere spero di sì ecco da questa parte volevo ancora fare una cosa cioè utilizzare un piccolo particolare di questa di questo foglio però farei proprio una cosina una strisciettina che potrebbe essere un 5 per eh, vediamo un po si sì. un 5 per 11 ma questo veramente cioè eh, capite che è proprio una cosa una cosa soggettiva eh. cioè ho deciso di farlo così ma ma potete farlo veramente della della misura che volete quindi vediamo di farlo, sì, lo prenderei così, perfetto, allora, così utilizziamo anche l'altro lato del mio, del mio fogliettino, quindi abbiamo detto un 5 per 11, quindi vado un attimo a togliere un po' di bianco, quindi 11, poi vediamo se ci piace perché altrimenti possiamo tranquillamente ridurlo. Vediamo un po'. Ho dato una testata alla telecamera. Eccoci. Per poter scrivere ancora qualcosina. Vi dirò che, per esempio, vedete adesso, tiro via il fiore. Perché questo è proprio fatto sul momento? Eh. Sì, lo preferisco così, mi sembra più fine. Sapete che io prendo le decisioni così come capita, quindi facciamo anche i bordini di questo in questo modo. Mi sembrava un po' troppo, un po' troppo pacchiano. Invece così, sì, direi che è più bello. Ok, e lo vado ad incollare quindi penino penino di colla sulla carta e non sulle dita così ok stavo pensando se metterlo al centro neanche guardate io lo metto qua mi piace di più ok non so cosa ne pensate voi scrivetemelo nei commenti perché non so se io a volte faccio le cose un po' troppo magari minimal, perché vedo tantissimi lavori fatti con uh, tantissime cose attaccate tantissimi i miei lavori mi sembrano sempre un po' così, forse un po' semplici non so se usare questo termine ma a me piacciono così e quindi, e quindi questo è quanto per cui, eccoci allora, abbiamo il nostro interno volendo qua si poteva ancora mettere possiamo anche farlo per esempio possiamo ancora mettere una, una tasca no? nel caso si volesse si potrebbe mettere una tasca per incastrare una foto qualsiasi cosa però direi che eh, non voglio far venire questo video lunghissimo e tanto voi mi fate vedere poi con i vostri lavori bellissimi che fate che ha voglia di fantasia ne avete tantissima e quindi fate delle cose stupende e avete capito di, che prendete come spunto il mio e poi lo, eh, lo decorate come volete un'ultima cosa da fare perché è vero che la nostra bustina è chiusa ma, eh, ma, non, ma non completamente io voglio prendere uno dei miei rotolini dei pizzi, che trovate anche questi nel, nel, nel link dei prodotti, perché sono i 12 rotoli, guardate, prendo questo che è il, il più sottile, probabilmente, dei 12 rotoli che ci sono, perché ci sono varie dimensioni, ma io voglio prendere questo, che mi piace di più, ne taglio un pezzettino, così, non faccio nient'altro che andare a chiudere la mia scatola se volete potete incollarlo sulla parte posteriore in modo che non si muova altrimenti io lo metto anche così un po più in alto così ok e vado a fare il mio fiocchettino semplice semplice in questo modo qui e così la mia card dolce, chiamiamola così, è terminata. Spero che anche questo progetto semplice semplice vi sia piaciuto, che il mio kit di carte di San Valentino, ma come avete visto non solo, anche vi sia piaciuto, lasciatemelo nei commenti così, eh, così questo vi aiuta sempre per capire se eh, anche il modo in cui sto disegnando le carte, il mio gusto nel disegnare delle le carte E anche il vostro, insomma, se, se trovate che... Che, perché io, il mio intento è quello di disegnare delle carte appunto che si possano utilizzare non sempre solo per una cosa specifica ma, ma, ma per fare eh, qualsiasi lavoro che, che a ognuno possa venire in mente e come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e risponderò più in fretta possibile e, e se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi eh, così mi aiuterete a farlo ulteriormente crescere